Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai certificati di investimento, il nostro Zoom Certificates che oggi cade in una giornata particolarmente importante eh, per i mercati. Beh, lo sapete, lo abbiamo detto e ripetuto tante volte: è la giornata del meeting della Banca Centrale Americana con eh, le parole di Jay Powell che ci daranno un'indicazione eh, precisa, beh, non solo insomma sul rialzo eh, dei tassi di questa ultima sessione di dicembre, ma soprattutto un'indicazione per quanto riguarda l'anno che verrà beh innanzitutto io saluto i miei ospiti eh, Riccardo Falcolini che è tornato in studio qui con noi eccoci, buongiorno ciao Valentina, buongiorno a te, buongiorno a tutti e in collegamento abbiamo anche il nostro Pietro Di Lorenzo che ci aiuterà naturalmente a fare una panoramica di mercato e ci aiuterà anche poi nella selezione naturalmente dei prodotti ciao Pietro ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito un saluto a te Riccardo Eccoci, eccoci. Beh è una giornata insomma particolarmente significativa, noi siamo in febbrile attesa, lo, lo dobbiamo dire perché insomma abbiamo degli speciali che ci attengono, quello della Fed, eh, della BCE, pendiamo un po' dalle parole di Jay Powell e di Christine Lagarde, anche se i giochi sembrano fatti per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse di questa sessione, ma soprattutto siamo curiosi eh, di sapere, di carpire attraverso le loro parole quali sarà, quale sarà l'indirizzo ecco, per il 2023. È tempo un po', però, anche insomma, di, di bilanci che naturalmente faremo attraverso la nostra panoramica eh, di mercato. Pietro, magari per quanto riguarda la panoramica parto da te un commento naturalmente sì. ecco, sulle, sulle decisioni delle banche centrali che ancora una volta si confermano player eh, dei mercati in questa quest annata. Volentieri, sì, guarda, è, è la, la settimana che tutti aspettiamo da un po', perché se, se fai caso, le ultime quattro sono state abbastanza noiose nel senso che il mercato si è mosso un giorno su un giorno eh, giù proprio in attesa di quelle che sono le decisioni prossime. Ieri abbiamo avuto un primo, una prima esplosione volatilità dopo il dato sull'inflazione, è stata una, una risposta peculiare degli operatori perché euforia subito dopo il dato sì. che poi è entrata nel corso delle ore, se fai caso anche i fusion americani dopo la sbornia è come se fossero tornati sui propri passi, perché? Perché tutti temono questi, questi appuntamenti chiave, no? stasera eh, con, con la Ferra Reserva l'incremento dello 0,50 è scontato ma non sono scontate le parole di Powell e poi domani con uh, la BCE quando parla la Lagarde tutti noi siamo un po' sul chi volà per, per ovvie ragioni per ricordo il venerdì ci sono anche le tre streghe per concludere uh -huh. l'opera quindi è una fase di mercato complessa perché perché un dato potrebbe essere cioè un evento presensi potrebbe smentire l'altro e quindi gli operatori non se la sentono e andare diritti eh, verso la direzione non, prendere, non scommettere sulla direzione anche perché ricordiamo che siamo poi agli sgoccioli di un anno e tipicamente eh, sulla diciamo addirittura d'arrivo tutti noi tendiamo un po' a, a tirare i freni piuttosto che accelerare, no? perché andiamo a consolidare i risultati e quindi nessuno vuole rovinarsi la performance e la festa proprio al, all'ultima curva. Quindi fase delicata di mercato, lato certificati, in verità, devo dire, non è una fase particolarmente facile anche qui, perché chiaramente eh, quando il mercato è, più, è meno volatile tendenzialmente le, le opportunità sono minori quindi tendenzialmente è meglio entrare su, su volatilità crescenti, detto ciò mi proporrò una serie di idee che secondo me hanno, hanno un senso, spero Chiaro, chiaro, beh certo poi eh, le vedremo e a proposito insomma eh, del commento sulla fase dei certificati coinvolgo naturalmente eh, Riccardo perché abbiamo detto fase di mercato bella frizzante eh, in questa tre giorni che appunto ha sommato inflazione americana, Fed, BC senza dimenticare naturalmente anche la Bank of England, però all'interno poi insomma di un mese di dicembre in cui si tirano un po' le somme. Ecco, sì. tirando le somme sui flussi dei certificati che cosa possiamo dire? Possiamo le somme negative, insomma mm -hmm. Valentina ne stiamo parlando ormai da tanti mesi e quello che riscontriamo fondamentalmente è una costante per tutto quest'anno Diciamo, gli unici due mesi effettivamente positivi che abbiamo visto dal, dal punto di vista dei certificati, dei flussi di negoziazione degli interessi sono stati gennaio e febbraio, successivamente con lo scoppio della guerra abbiamo avuto comunque abbiamo visto un netto tracollo insomma dei, dei volumi ora possiamo parlare un po' di tracollo che sono circa insomma, Intorno al 40% in meno sul, in generale sul mercato. Considera che l'anno scorso il mercato complessivamente i due segmenti SEDEX ed EurotLX erano arrivati a scambiare circa 27 miliardi, quest'anno siamo, considerando i dati di novembre, quindi dicembre escluso perché ovviamente è ancora in corso, siamo circa 16 miliardi di turnover negoziato, quindi manca fondamentalmente una grossissima componente quindi di operatività da parte della clientela, manca su tutti i fronti, sul fronte del, dei prodotti a leva, manca sul fronte dei prodotti di investimento perché non ci sono, come abbiamo detto più volte, i rigiri, i reshuffle di portafogli, Fogli, quindi manca fondamentalmente una buona componente tutto questo ovviamente è spiegato o comunque si spiega con le numerose ehm, diciamo situazioni di mercato che si sono o tensioni che possiamo dire tensioni di mercato e tensioni geopolitiche che si sono susseguite nel corso dell'anno i lockdown in Cina comunque che hanno contribuito anche farla loro quindi diciamo è un panorama come diceva Pietro un po' complesso lato certificati è un momento quello della volatilità quindi le compressioni di volatilità che non aiutano il, lo strumento certificato perché? perché la compressione di volatilità crea un rialzo dei prezzi cioè lo strumento certificato cos'è? essendo una, un insieme di opzioni di derivati eh, diciamo dal punto di vista eh, della clientela è più utile negoziarlo in fase di espansione di volatilità in uh -huh. quanto un'espansione di volatilità comporta una riduzione dei prezzi dei certificati, ora che siamo in una fase di compressione i prezzi sono più alti quindi eh, non è il momento ideale per l'ingresso tutto questo, questo contribuisce un po' all'immobilismo <ride> esatto. che già abbiamo spiegato appunto con tutti i fattori geopolitici e non esatto, uh -huh. esattamente, detto uh -huh. questo però ehm, ci sono una serie di strumenti, allora vista l'incertezza diciamo che il certificato comunque è uno strumento utile da tenere in portafoglio perché va a calmirare quindi il portafoglio complessivo che deve essere comunque diversificato da più strumenti, va a calmirare comunque le volatilità quindi mm -hmm. avendo comunque un rendimento asimmetrico, e una struttura opzionale avere una componente del portafoglio in certificati sicuramente aiuta un attimo a gestire quelle fasi di incertezza come quelle attuali che, eh, diciamo sono effettivamente delle fasi che perdurano nel corso del tempo certo. abbiamo visto nei scorsi mesi e non sapremo per quanto eh, tempo esatto. potranno durare soprattutto se sì, la prospettiva poi del 2023 certo. perché se questo 2022 è stato caratterizzato dalla parola volatilità e incertezza chissà che cosa potrà accadere appunto nei, nei prossimi mesi con tutta una serie di dinamiche che abbiamo accettato e che non vedono poi una fine quindi insomma è tutto un grande punto di certo. domanda eh, dalla guerra, insomma dalla posizione delle banche centrali, dall'innesco della recessione, è tutto veramente uno scenario aperto e quindi tu dici per calmierare un pochino la volatilità e trovare insomma un pochino più di tranquillità, di sicurezza, il certificato è uno strumento che in portafoglio male non fa. Sì, assolutamente, eh. Sai, segue sempre il principio e la logica di cui cioè, con Pietro noi parliamo tantissimo nei vari webinar e quant'altro, in appuntamenti di formazione, di diversificazione. Mm -hmm. Diversificazione deve essere ovviamente settoriale dal punto di vista dei settori su cui si investe, diversificazione territoriale, diversificazione di prodotto, ovviamente mh, cioè, è sbagliato, salvo ovviamente che non si abbia un prodotto, profilo molto aggressivo dal punto di vista dei mercati è sbagliato avere totalmente un portafoglio incentrato su prodotti a leva piuttosto che prodotti troppo cauti perché ovviamente in quel caso il rischio di rendimento sarebbe troppo sbilanciato no? quindi unire una serie di prodotti che hanno caratteristiche differenti ovviamente aiuta a eh, insomma trovare il giusto equilibrio quindi, rischio io, chiaro, rendimento chiaro, chiaro. anche perché secco, uh, se un prodotto non ci dà soddisfazioni magari compensa eh, il sì. rendimento dell'altro e viceversa Esatto, uh -huh. esattamente Pietro comunque è molto bravo nell'utilizzo di tante tipologie di prodotti uh -huh. da ovviamente Pietro ha un profilo un po' più uh, aggressivo insomma, più per prodotti che sono uh, um, avendo un'esperienza ormai consolidata sul mercato Prodotti un po' più eh, diciamo spicy così e quindi è anche il suo utilizzo è sicuramente da, da investitore o da trader eh, Quindi insomma ci insegna come, come fa spesso quelli che possono essere combinazioni di prodotti da utilizzare all'interno dei portafogli Che sono sicuramente interessanti E allora andiamo a vedere insomma, questi certificati sì. della settimana entriamo nella parte più operativa con la nostra intersigla Allora, visto che è stato citato il nostro spicy Pietro Di Lorenzo, or io ormai ecco, ti affibbierò questa etichetta che mi sembra anche molto cara, molto anni 90. Tra l'altro, non, non so se gli piace, io lo ho detto Spice, spice Girl. girl. <ride> lo, lo Spice Boy Pietro Di Lorenzo. Iniziamo da te, naturalmente, ecco, presentaci eh, i tuoi prodotti. Vediamo appunto se, come detto, annunciato appunto da, da Riccardo, ecco, ci sono delle componenti diverse che movimentano un pochino il portafoglio. A te la parola. Guarda, mentre Riccardo parlava mi è venuto in mente una cosa, sì. uh, magari vi mostro due prodotti che sono un po' uh, agli antipodi, no? uno okay. molto aggressivo, uno molto spicy e uno molto, magari dopo che una cosa spicy bevi un bel bicchiere d'acqua, una mollica di pane così si <ride> per equilibrare. Il bicchiere di latte, sì. dopo lo spicy il bicchiere di il latte, latte eh, sì. <ride> <Il> ci <bicchiere ride> vuole, comunque cioè, il tema è questo, la cosa bella dei certificati e che hanno la capacità di raggiungere potenzialmente diversi obiettivi finanziari sì. no? quando spesso sento dei giudizi to sul mondo certificati sono quasi sempre grossolani no? perché eh, sono categorie totalmente diverse io ad esempio vi mostro un Turbo Certificates che è il massimo del, dello Spice no? quindi estremamente aggressivo, una sì. leva molto aggressiva e poi vi mostrò: magari in prima battuta facciamo al contrario. No? prima uno conservativo così poi e poi c'è esatto un questo. climax ascendente verso il prodotto esatto. più allora, è più rischioso like, vai se, se vuoi allora DE allora aspetta <ride> che tutto in diretta codice ISIN. DE <ride> vado? Sì, DE allora DE 000 000 mm. Como. COMO 27 27 Empoli Palermo 9 9 ok andiamo allora. a cercare no non allora ri, ripetiamo DE000C27 no, no? no HC Ah HC ecco lì mancava una H adesso ci siamo perfetto, eccolo qui, Fantastico. è un cash collect worst con effetto memoria autocollable su un paniere composito e allora sì, vediamolo sì, sì. il titolo sì, sembra un po' complesso ma in realtà sembra sì. sì, un è film, film di Lina Bertmuller a un certo punto però sì. <ride> ma vedete dietro i nomi composti c'è sempre un funzionamento facile è vero, è, vero. è tutta una scena il nome è composto poi è alla sì, fine esatto, scena, esatto. insomma. La, la, la soluzione è molto più semplice fa titolo <ride> Vai, no, il, prodotto, il prodotto è interessante perché è un prodotto diciamo, per chi non è un amante di, di, di particolari rischi e per questo tipicamente si, si scelgono gli indici, I sottostanti sono il DAX, l'Eurostox 50, il Nasdaq 100 e l'SP500 quindi di fatto si scommette sui principali indici europei e americani il fatto di andare su un indice chiaramente edulcora no? quel rischio specifico di un titolo e quindi prendendo un indice chiaramente c'è una volatilità uh, più, uh, più ridotta il, il tema di questo prodotto e il motivo per cui l'ho scelto è per questa natura diciamo, conservativa no? il fatto di avere una, una barriera molto profonda al 60% del valore iniziale Uh, un discorso di, di step down, quindi barriere che piano piano scendono e quindi rendono più possibile il raggiungimento del, degli obiettivi e quindi del, delle barriere che sono sempre più alla portata. Il fatto del richiamo anticipato, quindi la possibilità di liberare liquidità prima del tempo, uh, diciamo rendono il, il prodotto poliedrico su varie linee, perché poi sostanzialmente alla scadenza eh, insomma i scenari sono sostanzialmente sono sostanzialmente tre il primo che eh, incassi via via delle cedole eh, dello 080 080 trimestrali e poi a un certo punto il prodotto viene richiamato e quindi tu lo paghi adesso ben sotto la pari e ti incassi le cedole le cedole in corso d'opera il secondo scenario è quello sì? che magari il, il prodotto non, non ti stacca le, le cedole il fatto sono a memoria ma avendo una barriera molto profonda magari ti rimborsa a 100 e quindi eh, tutto sommato insomma riesci a, insomma, a chiudere quantomeno in profitto e invece poi c'è il terzo scenario che comunque do, di cui dobbiamo parlare eh, diciamo direi abbastanza improbabile ma comunque da valutare in cui sostanzialmente gli indici alla scadenza quindi fra, fra circa tre anni uh -huh. siano, insomma, siano sostanzialmente tracollati e questo diciamo è uno scenario di cui dobbiamo anche parlare ma insomma mi sembra lo scenario più, più improbabile la cosa interessante di questo prodotto c'è un, un software apposito che io utilizzo ma vedo la maggior parte utilizzi che si chiama Chedlab. non è una pubblicità ma semplicemente un'osservazione un che dà una, un discontro grafico su, sui scenari no? e devo dire guardando l'analisi di scenario di questo prodotto eh, insomma incoraggia no? perché quasi tutti gli scenari come dicevo sono, sono positivi e quindi quando vedi che sostanzialmente solo proprio un tracollo clamoroso di, di uno degli indici, degli indici principali di Borsa dei prossimi anni, potrebbe mm. eh, generare delle perdite, tra l'altro contenute, è un prodotto insomma, che per certi versi rassicura. Lato rendimento, chiaramente eh, la, la, la coperta eh, se si tira da una parte eh, si scopre dall'altra, quindi non sono rendimenti stellari, Chiaro. ma ritengo insomma che sia un prodotto ragionevole, interessante per chiunque eh, voglia insomma abbia una logica di medio lungo termine liberato, e non, sì. uh -huh. esatto non si immagina un tracollo de, dell'indice concludo dicendo sì. che ricordo sempre che non, non bisogna necessariamente portarlo a scadenza eh, ma ci si può liberare l'investimento in ogni momento essendo votato sul mercato quindi non è come dire un, bisogna aspettare necessariamente l'autocollo la scadenza del prodotto per liquidarlo si può fare tranquillamente in corso d'opera quindi un prodotto magari non solo per chi ha un orizzonte così lungo ma anche per chi in questa fase magari interlocutoria vuole, uh, vuole insomma rimanere un po' sul difensivo fermo restando che poi se trova delle opportunità più interessanti liquida il prodotto e va altrove. chiarissimo io direi prima magari ecco. No, vuoi fare subito un commento Riccardo che poi parliamo invece del prodotto quello un pochino più aggressivo ma allora il, il commento in realtà eh, con Pietro siamo abbastanza allineati sull'idea tant'è mm. vero che tra i miei prodotti avevo sì. scelto proprio uno, un prodotto di questa tornata, nel senso che ehm, noi abbiamo messo un'emissione ah, facciamo recenti. vedere anche il tuo così, sì, se vuoi esatto. molto, velocemente. molto velocemente, che così facciamo un ti una do l'insin, Ma... quello ce l'ho, eccolo Perfetto. qua, lo possiamo già vedere di E000HC27ER5, sì? diciamo sì. eh, perché mi piace eh, la scelta di Pietro e perché ho preso questo? Perché sono due prodotti che ovviamente vanno a calzare un po' il momento particolare no? che stiamo vivendo e soprattutto vanno un po' a uh, richiamare quelli che sono gli interessi della clientela che cerca protezione e rendimento mm -hmm. ok in questo caso un prodotto sono il funzionamento identico tra il mio e quello di pietro hanno una barriera molto molto profonda diciamo vengono anche etichettati in gergo commerciale low barrier <ride> perché la barriera è posta al 40% del fixing iniziale cioè vuol dire che è in grado di assorbire un calo del 60% del mercato e sono comunque prodotti scritti su indici quindi fondamentalmente mm -hmm. vanno già ad avere dei sottostanti con una volatilità minore rispetto a quelli, delle, a quelli azionari quindi sicuramente sono due prodotti o due cash collect che hanno dei, diciamo, un buon rapporto rischio-rendimento e che soprattutto inseriti all'interno dei portafogli permettono un po' di calmirare le volatilità poi io non so se Pietro è in grado di condividere l'analisi di scenario di uh, CEDLAB, glielo chiedo così, uh -huh. però l'analisi di scenario permetterebbe di capire effettivamente come questo prodotto è in grado di calmare la volatilità e quello che è il funzionamento del payoff asimmetrico, cioè che garantisce un rendimento positivo anche in caso di caduta del mercato. Sì. Se Pietro riuscisse a farlo vedere sul suo prodotto, insomma, che tanto appunto come diciamo sono abbastanza simili, mm -hmm. allora questo magari aggiungerebbe un tassello in più su quella che è la su quella che è la spiegazione che fino ad ora abbiamo fatto se non dovesse riuscirci insomma passiamo eh, poi a, esatto, passiamo a quello al, successivo, al successivo. Esatto. Esatto. comunque ecco da, da notare come in realtà non vi siete messi d'accordo ma la logica che ha portato alla scelta dei prodotti alla fine è stata veramente simile Sì, è simile eh. perché comunque ovviamente eh, entrambi guardiamo o abbiamo comunque un confronto con la clientela noi guardiamo ovviamente i flussi e gli scambi di mercato Pietro comunque ha un confronto diretto molto spesso tramite tutti i suoi social con la clientela, quindi ovviamente entrambi capiamo quello che è l'esigenza della clientela, Chiaro. che è ovviamente protezione, quindi protezione importante, ma al contempo rendimento. E secondo me questi due prodotti sono sicuramente una buona ma chiave no, di vento in quella direzione. Pietro, a te la parola, riusciamo a sì, esaudire il desiderio di Riccardo? Assolutamente sì, io sì. non so se ho condiviso su Skype, non so se poi la regia riesce a mettere in onda. Vediamo un attimo. Allora in questo momento no, non lo stiamo vedendo Io ho condiviso e ho messo tutto schermo, se, se mi date istruzioni procedo Ok, no, è difficoltoso in allora, allora. insomma, lo faremo successivamente Aspet Eh no, perché si sta attivando ma c'è un momento, eh, ci vuole un, un pochino di tempo Se riesci magari a introdurlo a parole che così poi magari eh, vediamo di, di riuscire anche a inquadrarlo sì, e guarda l'analisi scenario è questa mm. se, del prodotto precedente se, il, se anche il sottostante uh, perde circa il 55% il profit loss del certificato uh, eh, diciamo il profit loss uh, complessivo, il profit loss annuale è 0,43 quindi complessivo nel 27 quindi anche se dovesse uno dei tre indici dovesse dovrebbe, dovrebbe perdere questi livelli più del 55% chiude in profitto, è un profitto magro, uh -huh. evidentemente, uh, ma evidentemente mostra lo scenario conservativo, no? anche nel caso più molto drammatico di una perdita così rilevante, insomma ci si salva dal, dal ribasso. Uh -huh. Di contro, qual è? Che il rendimento è cappato no? perché non sarebbe troppo bella. Qual è? Il, diciamo, lo svantaggio di questi prodotti, che se gli indici fanno più 40, più 50, tu comunque hai un rendimento cappato all'11% circa nel, negli anni e quindi circa un 4, 3, 8% annuale. Quindi è, è sempre la stessa storia, se vuoi protezione eh, devi, devi rinunciare Qualcosa a parte del Qualcosa devi cedere, certo. Mm -hmm. E quindi così. Qual è secondo me il segreto? Eh, il segreto mm -hmm. è avere un portafoglio ben diversificato, fra una struttura magari mh, corposa di protezione, ma mettendo un po' di eh, il famoso spicy nella minestra, no? un po' di, di piccato, un po' di pepe rispetto ai gusti. Secondo mm -hmm. me questo è il modo giusto per affrontare gli investimenti. No? La diversificazione creando magari un portafoglio col satellite con, una, con un cuore conservativo ma con una, un po' di idee speculative Chiaro. e fra le idee, fra le idee speculative magari te ne propongo una che è proprio all'opposto della, della precedente che è un, uh, un prodotto su un turbo certificate se vuoi ti do l'ISIN così lo possiamo mostrare sì sì sì è così è okay. il esatto. 000 hotel como allora aspetta ripeti allora ah, di DI 000, zero, zero, zero. Zero, hotel sì. Com. Die hotel, zero, com. oh, hotel Como. Sì. DI Hotel Como, si. 2 2 ancora, ancora 0 Palermo 1. 0 Palermo 1. Oh, ok, così. Okay. Eccolo è, qua, qua. Ecco, ecco il nostro peperoncino di giornata. Ale. Allora, eh, allora, anche qui sul peperoncino una battuta veloce. Eh, tu hai mai visto una sversa Cucchiaiate di, di peperoncino nel, nel piatto, no? A, no? Giuste dosi, a giuste dosi, a giuste dosi. Questo mm -hmm. è il segreto: no? mettere, un po de, mettere il giusto perché sennò poi il piatto diventa disgustoso no? se esageri. Quindi, questo è un prodotto che va chiaramente dosato. Il tema chiaramente è Credi Suisse: tutti sì, penso sì. abbiamo insomma, sentito negli ultimi, negli ultimi settimane quello che è successo su un, un colosso no? che aveva fino a poco tempo fa una reputation, direi, indiscutibile. E adesso vedi le cose nella vita cambiano rapidamente, mm. e sono successe tante cose che certamente hanno abbassato la, la reputation di Chris Wiss, però il tema è questo, viene da un aumento di capitale, eh, un aumento di capitale insomma che poi tutto sommato è andato abbastanza liscio e dopo gli aumenti di capitale ci sono proprio dei, dei momenti di, di svolta, no? Cioè il titolo può dopo questa di liquidità eh, ripartire caso diciamo classico quello di Cyber. ma ricordate che dopo eh, insomma versava in condizioni drammatiche il titolo poi dopo l'aumento di capitale effettivamente ha trovato nuova, nuova linfa, uh, Crazy chiaramente è penalizzata è stato penalizzato in termini insomma di, di, di, di, di, di tanti sia diciamo reputazionali, non certo. credo che in termini di numeri da questa vicenda, ma l'interesse del mondo arabo con degli investimenti importanti eh, insomma potrebbe lasciarlo spiccare fra l'altro entrati a prezzi anche più alti rispetto a quelli attuali potrebbe lasciar trapelare qualche scenario quindi qua siamo di fronte parliamoci francamente di fronte a una scommessa aggressiva la scommessa quale è? che è Credit dopo l'aumento di capitale di Salga eh, la, il prodotto è, è levereggiato, quindi siamo di fronte a un prodotto insomma molto... Insomma, spinto nella, nella sua, nella sua diciamo, predilezione, nella sua natura, e ehm, che sostanzialmente ha un livello knockout eh, al, al 27% dai livelli attuali, una leva del 3,5%. Quindi, in due parole, per essere proprio sintetici al massimo, se la nostra intuizione è corretta, quindi il titolo sale. Uh, il vendimento viene amplificato di circa 3 volte e mezzo e quindi un'eventuale so, salita del, del 10 sarebbe una salita del 33,5% se viceversa il titolo scende chiaramente replicheremo uh, allo stesso modo il, la performance negativa e uh, fino al 27-37% di perdita quello è diciamo, un po' il livello K o livello, livello raggiunto il quale il prodotto Diciamo a zero di valore e quindi da qui evidentemente la sua peculiarità molto aggressiva. Quindi in conclusione è un prodotto che ci sta bene in un portafoglio magari robusto per mettere un po' di sale nella, nella minestra o, o peperoncino a gusto di, di chi... Eh, diciamo eh, che ha messo fuori un po' forti perché qua e qui eh, chiedo naturalmente anche il commento di riccardo un doppio azzardo sia per la natura naturalmente del certificato che è un turbo sia appunto per il sottostante credit suisse che come ha detto anche pietro insomma è stato al centro poi insomma, della sì. vicenda eh, di, di cronaca ecco cosa ne pensi è eccessivamente aggressivo per i tuoi gusti no. o ci sta no no non è eccessivamente mm. aggressivo no, anche perché se guardiamo le caratteristiche del prodotto è comunque un prodotto con un effetto lea abbastanza contenuto cioè di tre volte tre uh -huh. volte trenta quindi a una distanza dal valore di knockout del 27% cioè allora questo prodotto sarebbe stato aggressivo ovviamente e, eh, se il valore di knockout che noi abbiamo ora 2,20 2,20 eh, fosse stato più vicino al prezzo attuale al prezzo corrente dell'azione il che avrebbe reso più alte le probabilità eh, che appunto tutto il valore del, dell'investimento del prodotto eh, si, si azzerasse, cioè insomma si azzera nel momento in cui Credit Suisse va a toccare la barriera allora in questo caso il prodotto comunque sì è un prodotto a leva va ad amplificare le performance del sottostante però comunque ha una buona eh, diciamo distanza prezzo attuale lo strike rispetto alla barriera tale da non renderlo ovviamente così ag eccessivamente aggressivo eh, rispetto a tanti altri è un prodotto ovviamente interessante, La, è un prodotto in cui secondo me eh, utile eh, soprattutto, perché, soprattutto per le operatività in multi quindi non solo in 3 d perché non risente dell'effetto compounding, cioè l'effetto dell'interesse composto tipico dei prodotti a leva fissa come per esempio l'etf a leva fissa piuttosto che benchmark a leva fissa dove poi la performance complessiva del, de, dell'operazione viene inficiata appunto dall'effetto leva. Quindi sicuramente un prodotto che mi piace, un prodotto interessante, uh, l'intuizione di Pietro è comunque secondo me giusta sul sottostante, abbiamo visto vari flussi proprio su questi prodotti, su mm -hmm. questo sottostante, quindi insomma vuol dire che diversi operatori di mercato insomma a cui interesse per a leva stanno seguendo comunque hanno seguito più o meno lo stesso storytelling di indicato di... Pietro certo di Pietro, quindi promosso promossa HK, no? <ride> la sì, scelta Cato di Pietro è, str è stranamente molto cordiale c'è cioè, qualcosa che non che, che non ti torna è Natale è un clima insomma in cui siamo veramente tutti più buoni anche, anche Riccardo va bene allora beh, insomma qua abbiamo appunto siamo entrati nella parte operativa, naturalmente abbiamo visto i certificati, le eh, proposte di questa settimana ma eh, poi ecco, non ci troviamo solo di fronte degli esperti certificati ma anche degli esperti di formazione e quindi dobbiamo ricordare gli appuntamenti anche con la formazione, ne avete tanti abbiamo detto in questo mese di dicembre che ormai sta eh, entrando nel pieno, prima delle feste natalizie però c'è ancora qualche momento per dedicare, appunto da certo. dedicare alla, alla formazione e all'ampliamento del proprio bagaglio culturale in termini naturalmente ecco, di economia finanza e, eh, e certificati ce ne vuoi parlare sì. Riccardo? ultimi tre appuntamenti questa sera dalle 18 alle 19 in compagnia di Luca Stellato ci concentreremo sui covered warrant venerdì quindi prima appunto del weekend ultimo appuntamento con gli amici di ehm, Intermonte Web Sim. Eh, andremo a, a parlare eh, del nostro del ribilanciamento del portafoglio One Certificate e andremo a dare probabilmente una chiusa finale insomma uh -huh. del, del nostro portafoglietto e chiudiamo in realtà il mese mh, è, eh, insomma molto sottodata natalizia con Pietro appunto uh -huh dove eh, ci sarà anche con lui l'ultimo appuntamento di formazione per il mese di dicembre sarà incentrato ovviamente a eh, insomma, ricercare quelle che sono le idee operative sia nel breve che nel medio periodo e eh, saremo proprio agli sgoccioli dell'iniziativa di formazione che, eh, abbiamo, di cui abbiamo parlato più volte che è la Certificate Academy sì. che si concluderà il 21 di dicembre quindi io ricordo eventualmente a chi fosse interessato che ci sono ancora pochi giorni per poter uh -huh. negoziare con il denaro virtuale i nostri certificati e capire come funzionano e in pratica esatto, quindi anche chi magari non conosce bene il meccanismo della leva o tendenzialmente è un po' avverso al meccanismo della leva utilizzando dei soldi uh -huh. reali può iniziare a cimentarsi con dei soldi virtuali fare una sorta di simulazione di trading sì. ovviamente non dimenticandosi che quando si passa dal virtuale al reale c'è poi una componente emotiva che deve essere sempre considerata e quindi lì si aggiunge un ulteriore elemento di disturbo in quella che è l'operatività però sicuramente un'iniziativa utile è un'iniziativa a in cui hanno partecipato tanti esperti come pietro e tanti altri e quindi io mi sento di dire sfruttatene il potenziale perché ci sono ancora pochi giorni eh sì il potenziale naturalmente poi le conoscenze e le competenze dei nostri analisti Pietro ecco a te la parola insomma se arriva fino al 21 dicembre proprio sotto Natale fino all'ultimo sì proprio con la fetta di Pandora in bocca esatto no, eh, condivido e esposo quello che diceva Riccardo l'idea di di poter simulare prima di agire secondo me è saggio uno dei pochi vantaggi del trading se ci pensi alle altre attività non Puoi dire provo e poi vediamo come va, invece, qui si può fare. Chiaramente sul virtuale ci sono delle componenti emotivi che mancano nel, nel reale. Però, insomma, trovo che sia un esercizio molto utile. Fra l'altro, io insomma, mi, mi, mi sono esposto con eh, partecipando anch'io al gioco, eh, i prodotti di cui vi ho parlato, eh, insomma, li ho, li ho comprati anche nel, nel, nel nostro contest, e quindi, insomma, se volete vedere come mi sto muovendo io. Sul, insomma, sulla, sulla piattaforma virtuale si può, anche, insomma, si può anche vedere come sono posizionato certo, e secondo si, me è anche un buon modo spiarti e prendere un po' di ispirazione sì, ci sono fatto uh -huh. anche dei colleghi certamente molto più bravi di me, di cui si può vedere il portafoglio quindi, insomma, ottima iniziativa e, che veramente va nella direzione giusta Benissimo Allora, tutti gli appuntamenti li abbiamo dati a partire, abbiamo detto, insomma, dal webinar di questa sera con Luca Stellato sui Covid-19, dalle 18 alle 19 Ma ti sta. propongo, ecco, questa successione, 18-19 l'appuntamento con Luca Stellato e poi dalle 19.30, tutti in diretta qui sulle fonti, perché seguiamo il meeting della Fed è, è perfetto, sì. come, come programma direi che anche come orari ci siamo, non ci, ci sono siamo. scuse, assolutamente sì. Guarda, mi connetterò anch'io. Sicuramente finiamo il webinar e poi subito connessi con voi, e tutti a sentire le parole di Jay Powell qui sulle fonti. Grazie, io ringrazio naturalmente in studio Riccardo Falcolini Unicredit Investment. Grazie Valentina, grazie, grazie a Pietro e in collegamento, esatto. Naturalmente il nostro Pietro Di Lorenzo. Grazie, grazie anche a te, mille, Pietro. Grazie, Alla grazie prossima, profitto da for per darvi un ottimo se non ci sentiamo prima un ottimo Natale e un inizio d'anno fantastico speriamo, speriamo, beh insomma di questi auguri ne abbiamo particolarmente bisogno in questo momento grazie, grazie a entrambi, io vi ricordo naturalmente ecco, che non solo eh, questa puntata eh, di Zoom Certificate avete potuto seguirla in diretta ma la potete recuperare on demand e sul nostro sito www.lefonti.tv naturalmente anche sui nostri canali social in particolare su Youtube si conclude dunque con questa diretta eh, della mattinata dei mercati e questo Zoom Certificates, ma vi ricordo ancora una volta l'appuntamento, ore 19.30 puntualissimi, tutti in collegamento perché eh, seguiremo la Fed, naturalmente anche con il collegamento in diretta dagli Stati Uniti con Jean Ergas, la lettura del comunicato e poi eh, la traduzione parola per parola eh, della eh, conferenza stampa di Jay Powell, quindi mi raccomando non mancate, restate qui con noi.